Ciao, io sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video volevo darti alcuni suggerimenti su quali canali social utilizzare nella tua strategia di marketing. Questo è un argomento del quale abbiamo parlato più volte. La cosa importante da capire è che non è necessario, e non è fondamentale presidiare tutti i canali social disponibili. Per capire quale canale eh, utilizzare all'interno di una strategia di marketing bisogna innanzitutto partire dalla valutazione di quello che è il target di interesse rispetto al tuo business. Perché è chiaro che ogni canale social ha un suo target prevalente di riferimento. È possibile quindi che il tuo target specifico possa trovarsi su Facebook e non su Instagram, oppure possa essere presente per esempio su Pinterest e non invece su TikTok. Ecco quindi la prima domanda che dovrei farti, prima di utilizzare una strategia di social media marketing, è appunto quella di capire ma il mio target su quale canale sta? una volta individuato il canale nel quale si trova il nostro target prevalente l'altro ragionamento che è necessario fare è qual è il canale utile rispetto ai miei obiettivi di business ti faccio un esempio noi utilizziamo YouTube come canale di comunicazione, è un social un po' misto perché si tratta anche di un motore di ricerca, ma lo utilizziamo in un'ottica di content marketing, quindi il nostro obiettivo è cercare di portare visitatori al nostro sito web attraverso il, eh, sito quindi ma anche di portare dei visitatori a conoscere la nostra attività attraverso le ricerche quindi youtube diventa in questo caso un canale utile per gli obiettivi che noi ci siamo prefissati Importante quindi, prima di iniziare a presidiare a tappeto tutti i social, valutare qual è quello più utile. Anche perché l'altro aspetto che dovrei considerare è che una volta iniziata una strategia di eh, comunicazione sui canali social dovrai portarla avanti nel tempo. Quindi, se è facile iniziare un qualcosa, la cosa più difficile invece è portarlo avanti nel tempo. Studiare quindi un piano editoriale, un piano di contenuti, stabilire che cosa dire con che cadenza e secondo che finalità. Devi considerare in buona sostanza l'attività di comunicazione sui social network come non una corsa ai 100 metri, ma come una maratona. Valuta qual è il canale nel quale sei veramente in grado di iniziare una comunicazione utile per il tuo business, di portarla avanti nel tempo, di pianificarla e di essere veramente in grado di eh, proseguirla. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e condividi, se invece vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video. Se hai bisogno di una nostra consulenza nel link qua sotto trovi la possibilità di prenotare la prima ora di consulenza gratuita. Grazie e alla prossima!